si perfetto quindi? Sì, si sì, sta sì. arrivando bisogna rimanere Sí, Pensato, si è accorto che la porta era aperta, non ci sono segni di frazione la, la porta qua o quella dietro? questa non ci sono quindi segni di frazione? Segni pensate. quali sono le ipotesi? o qualcuno si è fatto chiudere dentro o ci sarà da verificare insomma e eh, se sono entrati da un'altra parte, proprio sono i primi rilievi adesso. Comunque è un culto da professionisti, questo non è da dilettanti. Eh. Pensano di sì. E poi la palla è molto grande. Di che quadro si tratta? È un quadro del Guercino, una Madonna con la seggiola Il che San è stata Rigolo. esposta a veneria, a veneria reale, credo, non, non tanto tempo fa. Eh, sì, è molto bella, sarà, boh, dimensioni tipo alta, 80 cm x 60 cm. Il valore? Ma eh, lì parlano di più di un milione di euro sicuramente, però va bene. Eh, però non, è, no. è probabile che sia più di una persona o uno solo? Guardi, non, non si sa proprio nulla. Non ha lasciato niente, come dicevo, ma mm. no, quello che avete visto? No, non eh. Sì, non ci sono tracce evidenti. Va bene, no. Grazie. Già con Questo gruppo è un po' inesplicabile perché qui, in quel quadro, da quando è stato fatto, da quando c'è la chiesa, in un certo senso, e, ed è il quadro più prezioso che noi abbiamo. È andato in mostra, è tornato il 10 luglio, che era in mostra venaria, alla mostra curata, sui su dipinti, le opere d'arte degli estensi, una mostra molto bella di cui ho avuto un catalogo e in cui c'è una bellissima riproduzione naturalmente del quadro. Che vi ha fatto lei di quello che può essere successo? Niente, di uno che si è nascosto eh, in chiesa perché alla chiesa non si può, eh, eh, le porte, queste porte, eh, sono non apribili dall'esterno, non si entra in chiesa da qui. Da qui si entra, se si apre, se si tolgono i catenacci e così via dall'interno. Poi sarà chiusa la chiesa. Quindi vuol dire, sì sì, il mezzogiorno di, di domenica è stata chiusa la chiesa facilmente uno si è nascosto in voi quando vi siete corti del... Ah, io man... stamattina per caso mentre vi tornavo <ride> dall'aver dall fatto fare la carta d'identità di cui mi hanno derubato lunedì che ore era Don più o meno? sulle 11 mi sono accorto che era aperta la porta che era così aperto il insomma prima la minaccia col coltello adesso questo non è un bel periodo insomma <ride> è così non mi impressiono molto. L'impressione cioè, è la cosa che, eh, ecco, ecco, questa è un'opera d'arte della città, cioè non è solo un patrimonio della chiesa, è un patrimonio della città, questa è una cosa importante. Credo che anche il la tendenza qualifasse molto sia il quadro sia anche la collocazione in questa chiesa che ci si può dire in Il nome del quadro esattamente qual è? Secondo me però potrei poter dire più preciso, è una Madonna, Madonna in trono della Sesta si chiama Madonna si è da due santi sono San Giovanni e San Gregorio ma da dove sono usciti secondo lei? durante la notte? ah si, sì. c'era un camion qui ad aspettare come l'hanno portato? io ero qui quando i 10 hanno riportato il padre c'è stato bisogno un camion di quattro persone che hanno tirato sul quadro e poi... È magari è legato a, a questo trasporto ma non si sa. Certamente è un furto pensato, cioè non è che sia per caso, non è un furto così di una piccola cosa. Una cosa di... Cioè sì, grande sì. pari come? Mi senso che non c'è nessuna commissione... è una scala 1 a 1 proprio? Sì, sì, cioè il quadro originale è grande come la riproduzione, no? Ah sì, grande no, grande come la... Ah, e allora è grande, perché è ci diceva la dottoressa che non era grandissimo. È la riproduzione. Il quadro durante la mostra, cioè durante la mostra se uno veniva qui dentro, vedeva quello e non vedeva... Basta adesso? Basta! <ride>